Il ciclismo è uno sport individuale, ma è la squadra a determinare il successo e noi siamo una grande squadra. Se prima della Lean Transformation pensavo che la mia fortuna fosse quella di avere un team affiatato e che qui si sente a casa, ancora non sapevo che la vera fortuna fosse quella di avere una squadra pronta al cambiamento profondo. Ero consapevole che le persone con noi da tanti anni avrebbero potuto incontrare delle difficoltà nello stravolgere le loro abitudini, ma invece mi sono resa conto che, formandole e coinvolgendole un passo alla volta, molti di loro si sono rivelati dei promotori, se non addirittura dei formatori per i più giovani. Dopo i primissimi risultati, mi sono accorta che quando le persone prendono consapevolezza degli effetti positivi del cambiamento, trainano loro stessi la trasformazione di tutta l'azienda. Il nostro primo obiettivo è stato quello di migliorare il livello di servizio del nostro customer care per aumentare la soddisfazione del cliente. Ma per pura coincidenza in quel periodo si è registrato un picco storico di vendite per Elite, proprio nel pieno della trasformazione. Questo ha comportato non poche difficoltà per il team che si è trovato a dover gestire grandi numeri di richieste testando nuovi procedimenti con volumi più che raddoppiati. In realtà è stato un ottimo banco di prova per tutti noi, che mi ha dato conferma che migliorare le procedure senza l'occhio critico di chi le esegue non può essere altrettanto efficace. Coraggio e sana follia sono fondamentali per stravolgere le abitudini di un'azienda intera, perché il risultato è che oggi in Elite siamo tutti degli esempi.